Ciao sono Marco e stavo pensando al mio sport, è uno sport che come tutti gli altri sport e come tutte le altre discipline se portate a un livello molto alto poi ti conducono alla propria filosofia e se li guardi bene tutti questi sport e tutte queste attività che si possono portare avanti con passione potrai notare che in ognuno di loro c'è una filosofia universale Bene, anche se io non lo pratico più questo sport da tantissimi anni, la sua filosofia ha continuato a crescere dentro di me e continua tutti i giorni a crescere dentro di me. Il Judo, tutti quanti dovrebbero conoscere la filosofia del Judo, è talmente importante questa cosa che veramente tutti dovrebbero conoscere la filosofia del Judo perché si parla di flessibilità, Judo che sarebbe la via della cedevolezza, significa contrapporre la flessibilità alla forza e guarda che quando contrapponi la flessibilità alla forza, la forza perderà sempre. La flessibilità vince sempre, la flessibilità è quel qualche cosa che tutti noi dovremmo sviluppare all'estremo. Bene, ti dicevo che la filosofia del judo ha continuato a crescere dentro di me, io l'ho ereditata un po' da mio padre che è stato veramente un grande campione di judo, ha segnato un pezzo di storia del judo in Italia e, e così anche io ho fatto questo sport, l'ho praticato anche se assolutamente non ai suoi livelli, non ai livelli di mio padre però mi ha trasmesso quella filosofia così importante che può essere applicata in tutto nelle relazioni nel rapporto di coppia quindi negli affari in tutto la puoi applicare in tutto è una filosofia vincente appunto perché si basa sulla flessibilità sulla vittoria della flessibilità della cedevolezza sulla forza approfondisci un po di più le relazioni possono giovare di molto grazie alla filosofia del judo. spero di esserti stato utile invitandoti a approfondire di più questo argomento io continuo la passeggiata col fedele amico a quattro zampe e ti saluto con un abbraccio ciao ciao buongiorno